Uomini e donne, Pietro Tartaglione, ho fatto l'amore con Rosa Perrotta anche a bordo di un treno. La confessione piccante dell'ex corteggiatore di uomini e donne. Intervistato dal settimanale Nuovo TV, Pietro Tartaglione ha parlato della storia d'amore in corso con Rosa Perrotta. L'ex corteggiatore di uomini e donne ha rivelato che il luogo più strano in cui hanno fatto l'amore è stato a bordo di un treno. Poi ha raccontato che a settembre andrà a convivere a Milano con Rosa, che però in quel periodo potrebbe trasferirsi, temporaneamente, in un'altra casa, quella del grande fratello Vip. Si tratta, evidentemente, del primo passo verso il matrimonio e la costruzione di una famiglia. Interrogato sulla possibilità di diventare padre, il bel campano si è detto favorevole ad una cucciolata. Infine ha confidato che Rosa mi ha dato subito l'impressione di una donna di classe.